Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta integrale con funghi e popodorini. Il tempo di preparazione è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono funghi freschi, carote d'aglia da julienne, pomodori piccadilli a pezzetti, spicchio d'aglio, olio d'oliva, un mazzetto di prezzemolo fresco, pasta integrale, acqua, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Mettiamo nel boccale l'olio. l'aglio e facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 Adesso togliamo l'aglio e aggiungiamo i pomodorini e i funghi con le carote e il prezzemolo. facciamo cuocere per 10 minuti 100 gradi antiorario velocità soft Adesso mettiamo il sale, il pepe, l'acqua e portiamo a ebollizione. 7 minuti 100 ⁇ anti-orario velocità soft adesso mettiamo la pasta Mescoliamo delicatamente e facciamo cuocere per il tempo indicato nella confezione, nel nostro caso 8 minuti. 100 gradi antiorario, velocità soft. La nostra pasta è pronta. Andiamola a impiattare. Pasta integrale con funghi e pomodorini. Grazie.